E buongiorno mondo ormai abbiamo preso il vizio del trekking e perciò abbiamo tolto le ruote da ciclisti e messo le suole dei camminatori e ci stiamo dirigendo all'alpe d'evero da dove partiremo a fare il giro prima del lago delle streghe con le sue leggende storie strane per arrivare fino al lago d'evero e ritorno speriamo solo nel clima perché da temporali alle 3 e già il cielo adesso fa abbastanza schifo quindi vi aggiorniamo dopo se riusciamo a fare il giro completo Ah dopo ragazzi E come non detto non abbiamo fatto neanche 20 km No sì, qualcosa di più perché siamo quasi ad Arona Però ha cominciato già a piovere C'è la nebbia sembra quasi ottobre Autunno pieno altro che luglio Guardate un po' che schifo di clima che c'è davanti E niente ci toccherà cambiare I nostri piani e non fare il trekking oggi. Adesso usciamo da ad Rona, facciamo colazione e ci pensiamo. Ragazzi, purtroppo abbiamo dovuto cambiare i nostri piani. Non andiamo più al lago delle streghe perché due ore di strada per rischiare di andare a prenderci il temporale, la pioggia, non era proprio il caso. Quindi ci siamo fermati sul Lago Maggiore, in zona Stresa, tra Stresa e Adarona. Abbiamo fatto una colazione per ripensare un po' la giornata, per non buttarla proprio via. E adesso andiamo a Porta San Giulio, così vediamo il Lago d'Orta. E da lì abbiamo visto che ci sono un paio di trekking carini, un po' più semplici. E se dovesse piovere almeno non abbiamo fatto troppa strada. Quindi vi aggiorniamo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa oggi o se dobbiamo tornare a casa tristi e sconsolati. Ciao ragazzi! Siamo arrivati a Orta, abbiamo parcheggiato la macchina nel parcheggio proprio giù al paese ma guardate che coda che c'è per pagare il parcheggio un disastro ed è solo sabato e piove figurati la domenica col sole non abbiamo fatto neanche in tempo a pagare e inizia a diluviare, c'è proprio il temporale, andiamo in macchina a ripararci, poi andiamo a pagare dopo Guardate quanto piove, non so neanche dove è la macchina Sali, sali, sali, sali in macchina Ho aperto, ho aperto No, no, non andiamo via Abbiamo il lago. E niente ragazzi, avevamo organizzato un bel trekking in montagna col rifugio, il lago e alla fine siamo finiti per fare la classica passeggiata a Orta San Giulio. Là dietro abbiamo l'isola di San Giulio. E il clima è migliorato, ma il rischio di andare in montagna a camminare era veramente troppo, infatti, come avete visto prima, ha diluviato. E, e niente, ci prendiamo un caffè perché ne abbiamo preso uno che faceva schifo e andiamo a prendere un altro per rimediare e non so, niente, questa giornata qui è andata un po' schifo rimedieremo un'altra volta ciao ragazzi Grazie, abbiamo lasciato Orta San Giulio perché c'era veramente troppa gente e comunque avevamo pagato solo due ore di parcheggio, ben 4 euro e stava per scadere, siamo venuti a Allegro, il paese delle vie del cinema dove ci sono gli affreschi, non so se si vede uno là dietro. E ovviamente, nonostante la pausa pranzo l'abbiamo fatta con il sole, abbiamo cominciato a fare il giro per il paese con le opere d'arte sui muri e sta ricominciando a piovere, quindi stiamo andando verso la macchina per evitare di prenderci l'acquazzone, perché il cielo da quella parte è nerissimo e sta buonando, quindi... Vi faremo sapere se scappiamo o se riusciamo a farci ancora un pezzo di giro del paese A dopo Ovviamente ragazzi, tutto il giorno che fa pioggia, sole, sole, pioggia Abbiamo deciso di tornare a casa, siamo arrivati a Vercelli ed è in pieno sole Là in fondo è tutto nuvolo, brutto, ma niente, sono le 3 e torniamo a casa Giornata abortita rifaremo in una prossima giornata, ragazzi buona vita a tutti, ciao!